ok ho una pennetta buongiorno a tutti ragazzi buongiorno, buongiorno buongiorno buon mercoledì allora allora per iniziare vi invito a fare due cose iscrivetevi al canale con la campanellina, è tutto gratuito non si paga niente ok poi ditemi nei commenti sotto so cosa ne pensate per quello che starò per dire perché io in realtà mi ero preparato un'altra cosa volevo fare un altro video più sportivo mi ero preparato però sono cambiati gli eventi, ieri è successo quello che abbiamo tutti visto, che a volte ritornano, a volte ricompaiono, anche se di, bisogna dire la verità, se, se sia vero che se ne siano andati, perché qui mi viene il dubbio, mi viene il dubbio. Allora, mi trovo in difficoltà a fare questo video perché sono cose ormai passate e, lo, e non mi piace ripangarle, perché è andata come è andata. Allora, prima di tutto, prima di, due cose, due punti: primo. Giù le mani dalla cimena, giù le mani, non bazzardate, non bazzardate a rimettere in mezzo il nostro nome e il nostro club per le vostre colpe. Seconda cosa, la pennetta, la pennetta, questa pennetta qui, sai, sapete che dovete farvene? Soprattutto te e chi ti ha invitato, chi ti ha fatto andare a quella, in quella riunione, eh? nel, nel culo, questa la dovete mettere nel culo con tutti i dati dentro ok? E stamparveli bene dentro dentro. Comunque, allora, a parte era l'occasione forse dell'ordine di entrare dentro, c'era anche lui, così arrestavano tutti per bene, tutti in un colpo solo e andavano tutti, tutti dentro e buttavano le chiavi, così vedrai che una volta è, imparano, mettili dentro poi la prossima volta ci pensano, ci ripensano, peraltro noi qui in Italia si fa tutto, leggi contro leggi ma tanto poi le vedete che per esempio danno come anche politici corrotti, eh, <ride> ruba soldi e tutto, rovina famiglie e le vedete che continuano a stare a piede libero e poi come se nulla fosse addirittura si permettono anche di, di, di, di parlare, di aprire bocca. Quello che è successo ieri è un fatto grave. Ora io, a me, eh, io ho una squadra, mm, anche con tutte le antipatie che possa avere per una squadra come eh, la Juventus, però è sempre una squadra per il calcio italiano è una delle elite del calcio italiano giusto ma perché il senso di richiamare questo soggetto che non voglio neanche nominare richiamare questo soggetto a dire cosa a dire cosa cosa e chi ci ma poi che cosa cazzo c'entra con quello che è successo ora in questi ultimi mesi in questi ultimi due anni e poi e l'altra cosa quella pennetta questa questa pen pennetta è spuntata ora solo ora solo ora la pennetta, perché nel 2006 non la potevi tirare fuori? 2006, 2007, 2008, quando si, poi sarà continuata anche dopo, con, con tutte le pennette. Questa non ce l'avevi? Cioè ora, ora, ora, perché? Perché io lo so come mai, perché siccome eh, per discolparsi e, e, e, a, e distrarre l'attenzione della massa mediatica, vanno a cercare le altre squadre. E allora lui ha trovato la pennetta e porta la pennetta con tutte le registrazioni che c'era di Carraro. Allora, non si è pagato, non si è pagato, gli altri hanno pagato. Voi avete fatto più sudici di tutti, perché avete fatto più sudici come l'avete fatto ora, perché avete avuto una ricapitalizzazione di 700 milioni di euro e siete andati a perderli, avete avuto un buco di 250-260. E allora per queste cose qui, per, tutte cose che avete, per tutti i bilanci che avete truccato, e magari anche con le iscrizioni, Pasulle a campionati per colpa di questo buco e di non, di non riuscire a ripianare, andate a rompere il cazzo all'altro che non c'entrano niente di tutto questo. Poi, se parliamo delle plusvalenze, io sono d'accordo: le plusvalenze, tanto le fanno tutti. Guardate: in Lega Pro, in Serie D, in Serie B, in Serie A, le fanno in Europa, le fanno tutti. Ma quella non è la, non è la cosa principale. Qui si sta parlando di fare delle iscrizioni a campionati, partecipare a dei campionati con bilanci truccati, Cioè, e è voi voglio che mi spiegate, il senso è che questo qui, questo soggetto qui, che ancora parla, ancora va in giro, ancora non vede le trasmissioni, ancora, uno come l'ha fatto, perché io lo so, perché io ne conosco due, che giocavano, che l'hanno avuto come, come direttore sportivo, ne ho avuti due, ne conosco due, e mi hanno raccontato di tutti i colori, e questo soggetto qui è un criminale del calcio, sarà anche uno competente del calcio, ma è anche un criminale. È un pezzo di merda del calcio, questo. Questa è la gente, la gente che fa male il calcio, che lo rovina, che deve sparire. È stato fatto fuori dai vertici di allora vostri, come sono stati fatti fuori ora i vertici, sempre dentro all'interno di voi. Sempre al, al, di, di, per lotte intestine che avete voi. Che avete voi, bisogna ora, tirate fuori il nome della Roma, la, Milan, poi soprattutto con Carraro perché, perché ci dovevano fa, favorire. Di cosa? Ma di cosa? Ma dopo di Montari? che vi ha rilanciato dopo l'anno in Serie B, che vi ha permesso di vincere il campionato, di cosa favoriti in questi anni? Ma di cosa? Dove? Dove? Dove? E poi comunque, fermo restando, che sono cose passate, per me qui queste erano chiuse e abbandonate, quello è successo, è successo, certe cose le continuano a fare tutti, perché si sa, perché si sa, però per quelle cose che avete fatto voi, falsi bilanci, iscrizioni truccate, eh, Ancora avete, ancora avete finito di pagare locatelli e chiesa. bravi, ci quello che è stato pagato, ma gli altri? Cioè, allo, allora, allora noi abbiamo pagato al nostro tempo, abbiamo pagato anche con la UEFA, perché poi se vi sta dietro la UEFA perché gli avete rotto coglioni con la Super non è colpa di nessuno. Siete voi che siete una merda e vi strizza il culo. E allora. Noi abbiamo anche pagato però con la UEFA per il free prefinanziario perché se no anche ancora sanzioni a multe. Allora si è abbandonato un anno l'Europa, anche se era l'Europa League, per permetterci di risanare le, le, la penalità e a partire con un progetto. Voi non avete fatto niente di tutto questo, avete, preso, avete speso soldi su soldi per giocatori che poi si sono rivelati giocatori che non vi hanno fatto vincere se non dei scudetti che non vi hanno fatto falsare qualità, e oltretutto ancora con acquisti a parlami di zero giocatori senza avere una progettualità futura cosa che adesso avete adesso avete con i miretti, i fagioli voglio vedere che cazzo combinate ma non venite a rompere coglioni a noi non dovete venire a rompere il cazzo a noi con queste pennette, queste, penne, queste chiavette USB e dovete infilare nel culo perché quello che avete fatto anche in questi ultimi due anni, tre non è di certo colpa nostra ok? e quello lì, questo è l'Italia è l'Italia un soggetto in quel modo, un soggetto in quel modo che si ripresenta a parlare, a difendere quelli che lo hanno fatto fuori, perché lui per il famoso vertice, della, scalata al vertice de, de, dentro la Juve, ricordate come ha iniziato a calciopoli? Ecco, e la Juve lì non fece niente per difendersi, perché lo la fa fuori quello, e non si oppose. E ora lo fanno ripresentare questa, questa pennetta, lì al microfono, ma che cazzo c'ha da dire, ma che cazzo ci deve dire? Giù le mani, giù le mani, giù le mani da questa, giù le mani, non venite a, a bacare il cazzo ora Con questi discorsi Con queste cose Vi dovete solo vergognare Perché siete stati buoni A sputtanarvi tutto E a fare figure di merda Su figure di merda Vergogna E questo vi volevo fa un altro video Ma abbiamo dopo Quello che è successo l'era E vi è toccato fare questo E mi dispiace Mi dispiace Giù le mani da noi Pensate per voi Zitti Se dovete pagare Pagate Se dovete andare al gabbio Andate al gabbio Zitti E basta Non andate a, il a romper il cazzo Alle altre squadre Capito? Perché siete sempre soliti Sempre Sempre, sempre, vi devono radiare, dovete iniziare a ah, vi devono iniziare a chiamare Piemonte Calcio, cambiate proprietà, cambiate nome, forse, forse qualcosa cambierete, qualcosa, ma ce l'avete nel DNA, proprio sì.